Ciao, mi chiamo Stefano Comollo, ho 16 anni e sono un atleta di wakeboard. Eh, da quanto tempo pratichi questo sport? Io ho iniziato a fare questo sport da piccolo, avevo circa 4 anni, grazie a mio papà che aveva già la scuola di wakeboard a viverone e mi sono avvicinato piano piano a questo sport fin da piccolo. E perché, visto che è uno dei posti dove è nato lo scinnautico è proprio viverone, che sei Va, ho iniziato il wakeboard perché mio papà avendo la scuola ho sempre visto anche da piccolo che come andava avanti il wakeboard, quindi le, le varie barche differenti allo scinautico, le evoluzioni mi hanno sempre affascinato e mi sono avvicinato più a questo lato dello nautico rispetto che all'altro. Uh, grandi differenze tra uh, il cable wakeboard e il uh... Eh, perdona, che è barca. la barca, semplicemente sì, barca. Allora, eh, qual è delle due che preferisci eh, e qual è la grande differenza? Allora, io eh, cioè, le differenze principali sono che nella barca eh, si usa appunto, si sfruttano le onde create dal motoscafo per eseguire delle evoluzioni mentre eh, nel cable si usano delle strutture simili a quelli che ci sono in montagna nell'ultimo park quindi salti o rail fatti di plastica e, mh, io personalmente mi, cioè, mi diverto di più a far barca perché l'ho sempre fatto, ho sempre fatto più barca e faccio gare la maggior parte di barca però allo stesso tempo il cable mi diverte molto e eh. lo faccio diciamo come passatempo. Il tuo trick preferito? Il mio trip preferito in barca è double al cabrol, che è una doppia capriola partendo col piede inverso al piede solito e facendo una doppia capriola all'indietro uh, Differenze eh, sostanziali tra l'attrezzatura che utilizzi sulla barca e sul cable cable ci sono? Sì, allora questa è una tavola da cable è molto più liscia sotto perché permette di scivolare sulle, sulle strutture anche i materiali sono diversi queste sono fatte diciamo un filino più pesanti mentre quelle da barca, quelle nuove sono fatte in carbonio eh, quelle che usano i professionisti e sono molto più leggere hanno anche delle linee d'acqua che permettono di andare molto più veloci sull'acqua rispetto che al cable mentre gli scarponi sono diciamo quasi simili Forse quelli da, da cable sono un po' più morbidi e alcuni, come questi, hanno la scarpetta per quando si cade nei cable, quelli full size, che dove si gira, per camminare. E, in cable, rispetto alla barca, si usa il casco per sicurezza e, e il bilancino è quello già del cable, mentre in barca bisogna, eh, ognuno ha il proprio. Tu puoi personalizzare qualcosa della tua attrezzatura? Cioè nel senso, c'è uno standard quando fate le gare che deve essere uguale per tutti? In che senso? In senso, ad esempio, la tavola che può essere più piccola, più snella, più sessile, sì, sì, allora, cioè è, ognuno... è libero o c'è eh, so, un regolamento preciso per cui c'è un controllo sulla tavola? No, no. Eh, no, ognuno ha la propria tavola con le misure che sceglie il rider in base alla propria altezza, alle proprie esperienze e, mentre anche la lunghezza della corda nella barca ognuno può scegliere la sua Chiaramente più è la corda è lunga, più sarà l'ampiezza dei salti e più sarà, diciamo, eh, ci sarà più punteggio. Uh, il punteggio è soggettivo per il giudice o ha delle regole ben precise anche lui da rispettare? No, allora il, il giudizio eh, viene esclusivamente dalla barga che ci sono i giudici sopra e usano tre criteri, eh, ampiezza, intensità ed esecuzione che eh, dove loro danno un voto per ognuno di questi e, però non, non ci sono come ad esempio nello scinautico il dei punteggi specifici a ogni figura ok uh, una domanda durante l'inverno oggi siamo in estate è bellissimo, bellissimo posso... ma d'inverno come funziona? Uh, allora d'inverno io quest'anno è stato il primo anno che mi sono riuscito a spostare d'inverno per andare caldo, ho fatto un mese in Argentina con altri miei compagni della squadra nazionale e poi due settimane a Orlando da Massimiliano Puffaretti, perché d'inverno qua in Italia è molto difficile per, uh, sia per le, per le condizioni climatiche e invece da noi proprio a Viverone si chiude la navigazione dal primo di novembre fino al 15 di marzo, quindi è impraticabile. Okay. Uh... Ancora, non, ci serve, diciamo che il Wickboard, se non vado errato, ha fatto soltanto un'apparizione alle olimpiadi nel 72, perso. come di, sport dimostrativo in realtà, nel, nel e poi non ha più in qualche maniera preso parte. Tu hai qualche idea o, no, di, del motivo per cui è, è così difficile? Perché una delle condizioni che mi hanno spiegato potrebbe essere la necessità di avere condizioni uguali per tutti quanti. Esatto. Il, il, il cable wakeboard consentirebbe questa... Sì, allora il cable sicuramente con gli anni più avanti è, potrà entrare alle Olimpiadi, mentre la barca è molto più difficile perché oltre a esserci un motore c'è anche una persona esterna che deve guidare la barca, che quindi non può essere eh, introdotta perché giustamente... Non, non si ha le stesse condizioni per tutti. Ma vale questa regola nel senso che ad esempio nello sci-nautico il, hanno introdotto da qualche anno il sistema zero off che ti consente di avere stessa velocità, stessa traiettoria. E sulle barche da wakeboard c'è un dispositivo che rende, dico uguali per tutti, ma similare? Certo, so sì, un, sì, c'è lo zero off. Solo che il problema del wakeboard è che ognuno ha la sua lunghezza, ognuno ha la sua velocità quindi non, non si potrebbe mai andare tutti uguali perché c'è quello che pesa di più che ha bisogno di più velocità, quello che invece è più, più grande, più esperienza quindi vuole la corda più lunga quindi non ci potrà mai essere una gara con tutti alla stessa velocità e alla stessa lunghezza di corda Prossimi appuntamenti? Io parto il 12 di giugno per i World Beach Games a Birmingham in Alabama Torno direttamente su Roma per i mondiali qua in Italia e poi successivamente gli europei a Colonia a inizio agosto poi ho forse il Pro Tour, una tappa del Pro Tour sempre ad agosto ad Orlando e a settembre i, i mondiali di un'altra un federazione, della federazione professionistica americana eh, Dal 25 al 30, vero? Dal 25 al 30 luglio Lago del Salto Ok, A Rieti, no? A Rieti Um, ti faccio le ultime due domande che sono prevalentemente anche queste molto tecniche, eh, tecniche quali sono le protezioni che utilizzate? Le protezioni, allora in, in cable si usa il casco per giustamente sicurezza per le strutture che sono di plastica appunto e il giubbotto salvagente che viene usato allo stesso tempo anche in barca. Eh, il giubato salvagente mi dicevano era per evitare botte, tagli... Per, sì, quello anche è per, un, per esempio se uno cade e è un po' con i sensi eh, non tanto stabili lo tiene a galla comunque. Okay. Eh, domanda è, raccontami un aneddoto se ce l'hai di una cosa divertente, cioè se, se tu dovessi descrivere il wakeboard a qualcuno e ti viene in mente un episodio divertente che ti è capitato eh, cosa, ti, cosa diresti? cosa racconteresti? Sì, no, non ho capito se, se io racconto quando andavo a scuola mi vengono in mente una serie di episodi magari divertenti che potrei raccontare eh, qual è una cosa, un aneddoto con il quale potresti descrivere la tua passione per uh, no, cioè il wakeboard the... è se, se dovessi descrivere a qualcuno il wakeboard è, per me è una sensazione molto particolare perché io mi sento sull'acqua e non, mi sento come se volassi sull'acqua e quindi non, cioè, non, non ci sono parole per esprimere la mia passione. Cioè, Ti senti a casa? Sì. Okay. Va bene, per me è tutto.